Ciao. ciao amici di youtube mi sentite con la voce un pochettino ancora non proprio squillante come la mia ma insomma dopo una settimana di malesseri ci stiamo riprendendo piano piano insomma lo sciroppo ha fatto anche il suo effetto ma siamo insieme per darci appuntamento per martedì questa volta ci sarò visto che sono abbastanza guarita in realtà mi state vedendo le prese con la cena e con una cucina tutta sotto sopra, perché oggi, insomma, ho avuto la mamma e lo zio a pranzo e come sempre quando ci sono gli ospiti, si cucina all'inverosimile, si avanza ancora della roba e poi si ha la cucina che sembra esplosa, nonostante si siano già fatte due lavastoviglie con piatti, bicchieri e tutto quello che mi è servito per cucinare. Vabbè, diciamo che almeno ho del, degli avanzi per la cena ma come sempre manca la verdura e la verdura come la frutta è importante e così questa sera ho deciso di cucinare finocchi finocchi che metto a cuocere però vi faccio vedere dai sono curiosa vi faccio vedere che oggi avevo preparato anche delle carote c'era delle scaloppine al limone c'era dei tagliarini col sugo e ancora c'era la peperonata mm -hmm. Questa sera invece vado di cappelletti in brodo, così almeno sono sul leggero. Vabbè, ma detto questo, insomma, mentre devo finire di preparare questo, ho anche da decidere dove andare la prossima settimana, per il weekend, per il ponte del primo novembre, nel mio viaggio nella foresta nera. Ebbene, sì, sì, ritorno nella foresta nera. Come sempre, all'ultimo, devo decidere trovare un posto dove andare a dormire e sono qui che dico, sì, però non posso andare sempre nei soliti posti. E allora mi sono messa qui insomma, alla ricerca di qualche casettina, anche carina, dove poter andare. Eh? E, insomma, questa più o meno è la zona eh, tra Friburgo, Titise, Orberg, eh, giù di lì stavo guardando un po' le case, però mi sono ripromessa anche di non fare sempre i soliti posti, sempre i soliti luoghi, però è anche vero che Friburgo ci voglio andare. Titi se ci voglio andare, a Wolfac per il negozio di pallini di Natale ci voglio andare, i giorni sono quattro, mm, cioè alla fine non è che ho molto da visitare diversamente, però mi impegno, questa volta almeno uno o due paesi diversi li voglio fare, e quindi anche le case le sto cercando in posti un po' diversi, non lo so. Insomma, se voi avete così delle informazioni in più da darmi, su qualche posto da andare a visitare in quella zona, vi ricordo Foresta Nera, zona di Orologia Cucù, beh, magari me lo scrivete martedì, insomma, nella nostra diretta di martedì di mattina alle 9.30, magari ci parliamo di questo viaggio e dei prossimi ponti che andremo ad affrontare come il prossimo sarà l'8 dicembre. Magari l'8 dicembre vado un po' più su, un po' più a nord a cercare ancora un po' più di neve, non lo so. Comunque va bene, insomma, mentre sono qui devo finire di cucinare, quindi non mi resta che augurarvi una buona serata con uno degli eh, stuzzichini che aveva preparato mia figlia. Quindi, con un bicchiere di vino bianco, un prosecco, vi do appuntamento a martedì mattina alle 9.30. Non so, non si parla con la bocca piena, però è così. C'ho fame, c'ho fame. Vado, ciao, vi aspetto. è eh? 9.30, martedì, parliamo di foresta nera, ma parliamo di viaggi che facciamo nei ponti. Il prossimo ponte è quello del primo novembre. Ciao!